Dopo l'appuntamento del giovedì dedicato ai ricordi calcistici, riprendiamo con le nostre pillole quotidiane di matematica o di statistica. Oggi affrontiamo il binomio di Newton. In che cosa consiste il binomio di Newton? Se devo sviluppare una potenza del tipo A più B, chiuso fra parentesi, elevato a N... Ecco che io posso utilizzare il calcolo combinatorio scrivendo la mia potenza come n su k per a elevato a n k per b elevato a k dove ricordiamo dal calcolo combinatorio alcune informazioni, alcune pillole particolarmente utili per capire un esempio di sviluppo che vedremo fra poco. Nel calcolo combinatorio per n su k si intendono le combinazioni semplici di n elementi presi a kk e dove ricordiamo che le combinazioni semplici non sono altro che le disposizioni semplici di n elementi presi a k fratto le permutazioni di k elementi in termini concreti avremo n per n 1 per puntini puntini fino a n k più 1 tutto fratto k fattoriale altre informazioni che ci servono sono le seguenti n su 0 è uguale a n su n che è uguale a 1 dobbiamo poi ricordarci che n su 1 è uguale a n e anche la legge delle classi complementari che ci dice che n su k è uguale a n su n meno k. Ricordiamo un altro dettaglio del calcolo combinatorio che quando ci capita 0 fattoriale, 0 fattoriale è uguale a 1. E passiamo a un esempio pratico. Se abbiamo a più b, chiuso fra parentesi, elevato alla quarta, applicando il binomio di Newton, arriveremo a scrivere che 4 su 0 per a alla quarta per b elevato a 0 più 4 su 1 per a alla terza cioè alla 4 meno 1 per b alla prima più 4 su 2 per a alla seconda per b alla seconda più 4 su 3 tera alla terza terà alla prima scusate, correggiamo allora 4 su 3 tera alla prima per b alla terza andiamo al capo più 4 su 4 per b alla quarta se vogliamo quindi applicare quelle pillole di calcolo combinatorio che abbiamo riportato a destra, 4 su 0 uguale a 1, il nostro sviluppo sarà alla quarta più 4 alla terza b più 4 su 2 equivale a dire 4 per 3 diviso 2 per 1, ossia 6 alla seconda B alla seconda più 4 su 3 per la legge delle classi complementari è equivalente a 4 su 1 di conseguenza avremo 4A B alla seconda B alla terza, scusate, B alla terza e poi per concludere più B alla quarta perché 4 su 4 è uguale a 1. È possibile quindi, col binomio di Newton, costruire un'impalcatura di questo tipo. Quindi se ho una potenza, per esempio, di secondo grado, i miei coefficienti saranno 2 su 0, 2 su 1, 2 su 2, Col terzo grado avremo 3 su 0, 3 su 1, 3 su 2, 3 su 3. Col quarto grado, quindi qui abbiamo una potenza 2, qui abbiamo una potenza 3. Col quarto grado avremo 4 su 0, 4 su 1, 4 su 2, 4 su 3... 4 su 4. Quindi abbiamo costruito volta per volta questo nostro albero. Ovviamente se fosse il quinto grado avremmo 5 su 0, 5 su 1 eccetera eccetera fino a 5 su 5. In questo modo possiamo sviluppare eh, qualunque potenza di binomio in maniera particolarmente comoda. Grazie per l'attenzione.